Da parte della e da noto ed è tutto lo staff di la macchina della musica. Un augurio di buon anno e di un buon 2014 da parte anche di Matteo DJ e da tutto lo staff tecnico della macchina della musica. Ciao, auguri! auguri Cosa volete? Scusate una cosa, cosa volete per. per un vanno... per il prossimo anno, diciamo. Voglio un giubilotto faccio Accontentiamola, <ride> <ride> auguri